Mi sono arrivati gli sci Nuovi. Andiamo a mettere in pensione quelli Vecchi, oh no. andiamo. It's been a long Questa è una bella nazzata Alla prima luce del quinto giorno. All'alba guarda ad est. Madonna, sta roba è veramente nazia, raga. Non ah, certo. Boom raga, io vado Se volete vedere il continuo di questo video e magari altri modi per demolire completamente i miei vecchi sci Uno lascia like che se arriviamo a 20.000 like vi faccio vedere quel video E due commenta sotto con altri luoghi dove non bisognerebbe sciare Nel video di oggi andiamo a provare gli sci ma soprattutto Una nuova mascherina per cani sì, sì, sì. Una nuova e anzi forse l'unica mascherina smart che è mai stata concepita Proprio perché nella lente c'è un microchip Ma per testarla meglio andiamo sulle piste da sci. Ancora qui Non è questo il video? Siamo a Madonna di Campiglio Diciamo che non abbiamo beccato le condizioni migliori Ma per fortuna abbiamo qui la nostra maschera Che dovrebbe adattarsi a tutte le condizioni Siamo qui con Laura Proprio di Outoff E Roberto R&D Outoff R&D per i... Ricerca no. e sviluppo Ok. Abbiamo qui direttamente proprio i referenti di questa mascherina che vi ho detto che è particolare perché è una delle poche mascherine che ha dentro un bel po' di tecnologia E siccome io non sono yakidare che sa perfettamente come funzionano le cose tecnologiche Ho qui loro che oggi ci spiegheranno nel dettaglio come funziona una mascherina con dentro un microchip E perché conviene usare una mascherina così rispetto a una classica mascherina Hanno un flex che Non ha senso Che banane oh, yeah. Hai visto? Ha dato la, la pompata si di flip flippo. drop L'hai rubato? Vai vai hey. eh. Sono di burro sti sci raga Che figata Gibber allora, chi mi vuole spiegare come funziona la mascherina? offro. <ride> okay. C'è uno strato di cristalli liquidi laminato all'interno della lente. Proprio spalmato dentro la lente. Esatto, proprio okay. con una speciale colla ottica okay. che non, non si vede ma c'è. E poi abbiamo un chip, un'elettronica qua sopra, con una piccola cella fotovoltaica. Per cui noi prendiamo l'energia al momento, il chip la rielabora e la manda al cristallo liquido. Non c'è nessuna batteria, non accumuliamo niente, funziona tutto al momento. Okay. Il pannello solare prende l'energia. Ok. Se, se c'è energia il cristallo liquido si scurisce se l'energia ah, okay, non, non c'è è. è chiaro è chi ah ecco quindi per esempio Semplice. è impossibile okay. che per un guasto il cristallo liquido resti scuro per sbaglio perché senza energia lui diventa chiaro grazie Stiamo morendo già sul primo rail, raga, mi, non mi stavano salendo le punte Facciamo sui due salti da trenino di 3.6 Io dai, io provo 3.6 e poi provo switch 3. Oh no, no, no! Ho infortunato il Jeeper di auto! Acex ah. all the hate, I'm Ti metto in difficoltà sotto il video di Yaki e di Gale. Qualcuno visto che ha commentato è eh, lo stesso sistema delle mascherine per saldare. Allora ci sono delle somiglianze, ma è un sistema diverso. Le mascherine per saldare usano un, un di cristallo liquido che è molto diciamo è il primo che è stato fatto e usato su una maschera sportiva deve, avrebbe dei problemi molto forti tu lo guardi, guardi di sbieco e questo è attivato non ci vedi più che è un problema abbastanza Vero? abbastanza forte il nostro cristallo liquido è una tecnologia totalmente diversa sono entrambi i cristalli liquidi sfidiamo quelli che l'hanno scritto a prendere la bella mascherina da saldatore e andarsi a fare una bella pista da sci <ride> complete check, but with the rules, elusive in I'm still going bruising, I ain't worth the winners. When I know you're losers, so I winners, and throw the bruises Yes, I have to finish, we'll suit this the facts I need the facts, I'm getting the cash, I'm getting that's it, last? Uh, le montagne qui? Bravi, torste enorme. Boh. Non ero con lo snowboard, ero con lo sci a fare il rail. Raga, dovete sapere che in realtà prima di me a testare la maschera sono venuti Yaki e Gale Chi scia meglio? No, me poi vado... No, eh, no, a eh. Adesso no, eh, no, allora, no, ti esponi? Uh, allora io direi Yaki. Ma solo perché Gale è un autodidatta! Ah. Piccola pausa pranzo con un pastino al pomodoro. Goloso Ma sostanzialmente questa mascherina di out-of Electra Che cos'ha di diverso da una mascherina Con le lenti fotocromatiche O una normalissima mascherina con la lente trasparente A seconda della luce Quindi se è nuvolo o se c'è il sole Lei cambia In una condizione di sole si vede tantissimo Coprendo col dito il pannello solare La mascherina si schiarisce Invece guardando direttamente il sole Si scurisce tanto Si vede tanto a occhio ma è difficile firmarlo Il vantaggio rispetto a una mascherina con le lenti fotocromatiche È che l'adattamento della mascherina è immediato Non ci vogliono due ore Se uscite dal bosco e c'è improvvisamente il sole Con la mascherina fotocromatica Ci mette un po' la lente a reagire Qua è praticamente immediata la cosa Ma tra l'altro mi diceva Laura Che uno degli investitori è Marcello Ascani cioè in che senso investitore? Praticamente noi abbiamo aperto la nostra società a degli investitori esterni, quindi si aumenta il capitale dell'azienda e si poteva partecipare liberamente. Uno Vatti. di questi è Marcello Ascani. Uno di questi Marcello Ascani. Il Marcellino, hai capito, eh? Le pieghe vado, si fa le pieghe. Yeah, sto per incastrare Oh se prendo un sasso raga ah, mi incazzo che c'ho oh, sì. oh, oh, 10 nuovi oh, oh. Ma che stai registrando? Immaginate un pochino tipo lì avanti ti faccio vedere un super trick Senti sì, vai un pelo in giù Oh Mm. Ma è tipo dove c'è il pilone giallo? Andiamo a fare un bel boschetto, dai! Ti ho chiesto di fare il boschetto perché devo tirare una pisciata della Madonna Ah bravo, anch'io cazzo <ride> E per la legge di Platone L'ultima goccia cade sempre sul pantalone <ride> Oh, guarda preciso dove sono passato con lo sci sinistro è Di curve saltate se vuoi Oh shit, minchia, cosa cazzo è ripido? Oh shit! Uh -huh. La giornata di sci del 2022 conclusa ragazzi Abbiamo beccato un meteo un po' del cavolo oggi Ma almeno abbiamo veramente provato questa mascherina I ragazzi di Out of, come vedete sono ragazzi normalissimi Che hanno deciso di investire e creare questa realtà Che a tutti gli effetti è diventata un'azienda Da una semplice mascherina adesso invece stanno sviluppando proprio prodotti Che mixano sport e tecnologia Vi lascio il link in descrizione per andare a vedere un po' le caratteristiche E ricordatevi che loro non fanno solo questa mascherina Hanno le mascherine per ogni range di prezzo mi raccomando lasciate like perché a 20.000 like raga faremo le sciate più pazze che avete mai visto